non so adesso mi voglio occupare oggi della triste situazione dell'Ucraina in base in base ad Unione Sovietica con tutte le logiche di dominio territoriale dell'Unione Sovietica e quindi veramente qualche cosa di molto di molto triste eh, ne parlo con tutte e tutti voi un'altra live questa volta spero di poter leggere i vostri interventi intanto intanto ecco tanto lancio mamma mia come c'è un appello Mi raccomando, scrivete le vostre esperienze. Intanto che io compilo come sempre i metadati, ma sono veramente traumatizzato, scioccato da ciò che sta succedendo in Ucraina. Come un popolo così inerme possa essere attaccato da un suo popolo fratello? va che noi in Europa qua ci eh, abbiamo... Di, di queste cose che succedono sono successe nel medioevo sono successe nel rinascimento ma non possono succedere al giorno d'oggi che i paesi europei nel secolo ventunesimo eppure c'è qualcuno che giustifica le invasioni È qualcuno fa ah, quello che ha fatto il che hanno fatto i dittatori secoli passati poi cambierò la miniatura questo sappi e niente vediamo un posto fare casini metadati. Vediamo se ci sono i Perché io faccio questo video? Perché magari avete fatto delle domande e delle risposte. Data di registrazione oggi. politica staggiano eh, diciamo italia allora io vedo città sotto assedio costante vedo che è una, una cosa insostenibile quella che sta succedendo limitata. Su questo video gli annunci sono limitati assenti perché include contenuti identificati come adulti. Vabbè, perché avrò messo ho messo ma dicevo Bisogna fermare questo scempio di guerra. E quindi mi sono portato avanti in questa live che voglio fare con il piacere cinque minuti e mezzo di tanto formato insomma, però vi chiedo scusa allora ritornando a noi eh, nell'ucraina e veramente mi dà molto sconforto vedere come non si sia potuto fare nulla per evitare giraffa piccola perché poi metterò i sottotitoli allora ecco eh, avete visto il giraffino sta lì soltanto che <sussurra> per metterlo in camera devo un po' spostarlo altrimenti non mi vedete a me, allora lì c'è il girafino e molti mi avete detto di continuare a parlare di questo argomento di ciò che sta succedendo nella guerra eh, guerra, invasione, perché è una, un attacco unilaterale da parte eh, della Russia all'Ucraina. Ecco, molti si schierano da una parte, molti si schierano dall'altra. Molti dicono che eh, a iniziare, in realtà, sono stati gli ucrainiani che dal 14 bombardano le regioni autonomiche del donbass e, e invece, molti altri dicono che sono i russi perché hanno iniziato, aggredendo la Cecenia, la Georgia, e la Moldavia dove si è fondata Transmistia. È uno stato che riconoscono soltanto anzi neanche riconoscono i russi forse nord coreano ecco volevo sapere da voi perché mi seguono molti dalla russia anzi forse adesso dalla russia no perché hanno tagliato i ponti hanno tagliato tutte le comunicazioni con la russia ma mi seguono Molte persone in russo, perché io metto sottotitoli in russo e mi seguono molte persone anche dall'Ucraina. o adesso no, dall'Ucraina no. Ma seguivano molte persone ucraniane. Ma c'è una diaspora già da, da anni di ucraini nel mondo e di armeni, quindi mi seguono molte persone, moldavi, polacchi ecco se tutti quelli che mi seguono mi dicessero forse avrei dovuto dirlo questo dall'inizio cosa ne penso eh, no, certo, quello lo posso dire io cosa ne pensano di quello che sta avvenendo mi farebbe piacere perché io faccio queste live proprio per avere in genere la partecipazione delle persone ma alla fine, anche per informarmi io stesso, sono aperto a ogni possibilità. Non, non mi chiudo intellettualmente a Riccio. in un momento ho detto, mamma mia, non mi sta registrando la voce perché sono abituato a registrare col microfono analogico nel computer e adesso vedo che c'è il computer e voglio vedere se registra questo cellulare sì. Per fortuna per fortuna mi sto registrando vedere se registra questo cellulare per fortuna registra no perché una volta ho filmato un video che gli ho dovuto poi mettere il sottotitolo perché un video è rimasto il video è rimasto il video era rimasto, rimasto senza audio un video che ho fatto una live la morte di franco bat battiato e alla fine gli ho dovuto mettere i sottotitoli a un video di quasi due ore vi immaginate che casino che è stato ma volevo dirvi allora visto che questo video non me lo monetizzerà youtube se vi interessa che io approfondisca il tema e incentivarmi vi abbonate al canale per sostenere l'intera produzione del canale oppure fatemi sapere sotto questo video oppure sotto qualsiasi video quando sarà possibile c'è un cuoricino con scritto: Grazie. Se voi fate click, lì se non mi sbaglio, vi apparirà l'opzione di eh, di. Eh, diciamo commentare il vostro commento con la donazione un'unica donazione passerà a essere messo in evidenza il vostro commento al video quando sarà disponibile questa live come video voi potrete fare clic in eh, grazie un cuoricino sotto vicino condividi vicino il, il tasto condividi allora eh, basicamente eh, di che cosa stavamo parlando? Ogni tanto entrano e escono persone, entrano e escono persone, mi fa piacere. Ho avuto negli eh, ultimi 60 minuti tre visualizzazioni. Non faccio come sempre un restreaming perché dovrei eh, programmare tutto, viene una cosa larga. Allora preferisco fare semplicemente una live su YouTube. Invece di stare in 8-10 luoghi diversi, dove poi alla fine eh, ti guardano poco perché ti guardano dappertutto, allora ben tornato al secondo spettatore. Non so se è la stessa persona di prima, ma stavamo parlando dell'invasione e dell'offensiva russa in Ucraina e, e di come si potrebbe fermare questa guerra. Noi qua su YouTube creando una migliore coscienza perché eh, l'unica forma di venirne fuori e fermare le ostilità. La guerra non si ferma con la guerra, l'odio non si ferma con l'odio, diceva certo, sacchiamoni Buddha, e voi sapete chi è no, eh, sachiamoni, Buddha l'illuminato del clan Sacchiamoni quindi. Ringrazio di seguirmi, se potete partecipare nella chat mi farete ancora più contento. E poi cioè, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo conflitto, di questa guerra, di questa invasione per me unilaterale. Dicevo, ci sono molte versioni, tanto quelle russe che si potranno esprimere adesso fuori dalla Russia perché stanno tagliando. L'accesso ai social media tanto da parte del Cremlino come da parte dei social media nordamericani che adesso sono prevenuti, e eh, già eh, preferiscono loro tagliare, eh, le, ridurre le loro attività in Russia piuttosto che venire sanzionati per come per dire, eh, rinunciamo noi, non c'è bisogno che ci facciano rinunciare. Ma quello che più mi colpisce sono i corridoi umanitari dove si continua a sparare ai civili, muore gente, bambini e donne principalmente, che sono quelli che possono uscire dall'Ucraina, perché ogni uomo dai, dai 18 anni ai 60 deve rimanere a combattere. E questi corridoi umanitari molte volte sono, se non sempre, pieni di mine, presi di mira forse perché la guerra del terrore è una delle tante strategie della guerra debilitare il nemico come si fece alla germania del terzo reich bombardando dresda che si bombardò dresda per giorni proprio per causare un flusso di migranti interni che non potesse essere arrestato facilmente e che in effetti distraesse come successe le forze militari e paramilitari tedesche e anche poliziali per intervenire sul fronte orientale e anche occidentale quindi adesso si vuole debilitare l'Ucraina bombardando le città e i corridoi umanitari per generare eh, innanzitutto una una migrazione interna e poi per, per sfollare il paese e mandarlo in crisi perché adesso parte de delle forze ucraine si devono fare carico di preoccuparsi dei civili. Quindi come effettivamente la politica può fermare una guerra? Come si può arrivare al punto di costringere un paese belligerante come Russia a non invadere più l'Ucraina e ammazzare i civili? che poi fra l'altro stanno morendo anche molti soldati russi ecco io sto parlando liberamente voglio vedere fino a che punto perché già nel passato hanno messo un mio video che poi hanno ritirato la cosa per non atto per i minori di 18 anni quando io parlavo di temi che sono di attualità e che si vedono in altri video voglio sapere perché a volte no, non si sa esattamente però spero che non me lo denomonetizzino perché è un tema molto sensibile Ma se lo dovessero fare mi raccomando finanziatemi attraverso il grazie soprattutto se vorreste che io continui a dare uno spazio nel mio canale a questo tema ucraniano se vorreste che io porti avanti l'iniziativa di fare degli video live qua sul mio canale di youtube senti Chan a favore della causa ucraniana mi raccomando abbonatevi al mio canale sostenetemi economicamente perché poi fra l'altro sono disoccupato sta male dirlo ma eh, voglio dire occidente vi sta aiutando facendo degli imbarghi ma noi abbiamo delle ripercussioni economiche. Io, già da anni sono disoccupato, lavoro precariamente quando c'è lavoro, ma ecco: è difficile per un 53enne perito ragioniere incontrare lavoro. Meno che mai in un momento di crisi mondiale eh, siamo usciti dal Covid, c'era la recessione prima adesso per aiutare l'Ucraina stiamo pagando le conseguenze soprattutto a livello energetico adesso che si avvicina l'inverno voglio dire e poi l'aumento degli idrocarburi fa sparare i prezzi a tutto il resto delle cose quindi noi li sosteniamo anche in youtube ma dateci una mano datemi una mano, mano e iscrivetevi al mio canale e in questo modo io farò dei video cioè voi datemi le fonti poi non è questa l'unica piattaforma o rete sociale che ho a disposizione cercate nel mio nelle informazioni del mio profilo di youtube e vedrete che io sto presente anche in altre piattaforme come o e che lì eh, è più possibile che eh, che ci sia meno censura e quindi se volete io faccio pure video in altre piattaforme basta che mi sostenete in questa comunque le atrocità di guerra sono state sono e resteranno per sempre atrocità di guerra non importa quale sia il movente che le può cagionare non ci sono giustificazioni e veramente non ci sono giustificazioni per l'azionare russo. Questo addirittura, addirittura, questo ve lo potrebbe dire il mio girafino. Come potete vedere lì, e quindi eh, forse l'ora non è delle più propinque per fare eh, questa live ci sono poche persone alle 16 in italia però che strano perché di solito intervengono almeno per salutarmi molte persone dal resto del mondo mi seguono molti dalla thailandia dalle filippine anche senza mettere sottotitoli fermiamo la guerra su youtube se abbiamo un minimo di coscienza un minimo di coscienza dobbiamo fermare questa guerra fate circolare questo video a tutti gli youtubers italiani e che prendano una posizione che non rimangano per, per così dire neutrali perché la neutralità molte volte è l'anticamera dell'indifferenza e io purtroppo so di molti youtubers che italiani e non solo che neanche parlano dell'argomento perché hanno paura hanno paura che fanno un live da un milione e mezzo di visualizzazioni perché loro sono famosi ma non gli monetizzino il video vogliono massimalizzare le monetizzazioni del video molti youtubers italiani non solo io invece eh, voglio massimalizzare l'informazione che do alle persone che mi seguono non voglio non voglio lucrare eh, capito non voglio mica lucrare voglio che si trasmetta da la... quello che sta succedendo per il bene per il bene delle persone che soffrono che stanno soffrendo anche in, in russia i soldati obbligati a fare questa guerra eh, i soldati russi che dicono che sono stati attirati in una trappola che credevano che erano soltanto esercitazioni che non si aspettavano mica di entrare in guerra con un popolo che consideravano fratello che che non si sarebbero mica aspettati che finissero le cose in questo modo e poi i civili che soffrono come noi gli embarchi perché noi li soffriamo in forma indiretta nel senso che ci aumenta tutto ma loro li soffrono in forma diretta nel senso che gli aumenta molto di più tutto e finché Putin riusciva a garantire un salario minimo riusciva a far fare le vacanze a tutti magari giusto in Ucraina perché come tutti voi sapete chi è russo e kiev in ucranio e era meta di pellegrinaggio religioso di molti russi ortodossi perché la russia ortodossa andava a fare le vacanze nelle cattedrali ortodosse d'Ucraina cioè come per un ortodosso come stato per Ivanovic e eh, Rasputin non so come si chiamasse <tossi> E come per lui Rasputin essere stato che è andato di vacanze in Grecia, capito? Nella Grecia ortodossa. Per lui è stato il massimo della vita, un pellegrinaggio, un'esperienza interiore. Ecco, e quindi per molti russi andare in, in tanto in Ucraina come in Georgia è lo stesso. Adesso un momento che vengo subito. Scusate, scusatemi tanto se vi ho fatto aspettare due momenti, soprattutto per quelli che vedranno la live appena conclusa, saranno arrivati fino a questo punto. È una live improvvisata perché da più di dieci giorni che non trasmettevo nulla, mi mancava di trasmettere e perché perché perché niente perché mi sentivo da dire perché in questi dieci giorni sono successe tante cose tante brutte cose soprattutto nel mondo purtroppo come sempre ci sommergono di brutti pensieri e di brutte cose i mass media e allora volevo lanciare delle mie considerazioni e dicevo che per gli ortodossi russi l'ucrania per esempio per rasputin che si chiamava grigori e fimo Vice rasputin e vissuto dal 1871 al 1916 il cui destino è stato quello di essere un eroe della letteratura d'appendice anziché protagonista di una rappresentazione realistica ecco se volete che io ho parli di rasputin in un video almeno di quello che racconta questo libro molto interessanti molto interessante di massimo grillandi della rusconi comprato a fine anni 80 che mi è costato 20 che è costato a mia madre 20 mila lire naturalmente in sovracoperta rasputin in una fotografia d'epoca rasputin in una fotografia d'epoca e come poteva essere e... rasputin e se non in una fotografia d'epoca qua è caro caro compaginatore del libro caro curatore dell'edizione è certo che in una fotografia d'epoca si vede pure che è in bianco e nero che in una fotografia degli anni '80 eh, Rasputin è morto, morto, prima. morto, morto, prima. morto molto prima, molto, molto prima, molto, molto prima. Allora, per Rasputin, la, la Grecia ortodossa era l'equivalente che per i russi di adesso e anche dell'epoca, della Georgia, Armenia e soprattutto dell'Ucraina. Che ci interessa a noi, a rischio sono i santuari ortodossi incluso la cattedrale di kiev kiev per i russi che l'ex agente del kgb e sovietico vladimir putin forse forse se sta per perdere la guerra riuscirà non dico a bombardare ma a fare occupare perché è stata la strategia dei tedeschi in italia si sono nascosti dentro Monte Cassino perché Hitler aveva dato l'ordine di non distruggere il patrimonio culturale italiano, che lo voleva conservare. Allora loro si aspettavano che eh, i nordamericani rispettassero l'integrità patrimoniale italiana. Allora si erano andati a rifugiare lì, i soldati tedeschi. Eh, Invece, sapendo che c'erano tedeschi lì dentro delle vaffe ss gli americani bombardarono Monte Cassino. Ne risultò una cosa eh, singolare: cioè, ne risultò che i tedeschi furono autorizzati a aprire il fuoco e a resistere fino all'ultimo uomo perché i nordamericani avevano distrutto col bombardamento, rasso al suolo il santuario e già non c'era nulla da difendere e poi un'altra cosa: ridotto in macerie il monastero, che era gigante, tutta la cuspide del monte Casino, offriva con i tunnel, con le scalinate, con tutte le macerie che erano tante, con. Eh, sotterranee una base logistica per opporre più resistenza che se il monastero fosse stato intatto, perché poi, dopo il bombardamento, sono dovuti avanzare i soldati nordamericani dal sud, credo. E allora lì si trovarono che in pratica ridotto in macerie Monte che il monastero di Monte Cassino era una specie di bunker inespugnabile. E quindi prima di stanare scovare con lanciafiamme, con le granate a mano e col fucile, con le mitragliatrici perché tanto non si potevano più buttare bombe, e non cambiava la situazione. Ogni soldato tedesco della Wehrmacht, o regolare, o in regolare delle vaffe NSS, corpo paramilitare, dovettero morire un sacco di soldati nordamericani. Quindi distrussero un monastero di più di mille anni. Per nulla, perché quello gli costò la vita di molti più soldati americani che se avessero chiesto la resa condizionata dei tedeschi che si rifugiavano lì dentro, perché i tedeschi si rifugiavano lì dentro perché volevano ritornare in Germania non perché per altro. Allora, dovevano richiedere la richiesta condizionata, invece no, vollero bombardare per farli uscire fuori e quelli invece si rintanarono nelle macerie aspettare che tutto che tutto finisse, capito e quindi come dire poi vediamo l'analisi del video io ho avuto sei visualizzazioni in 60 minuti ai ai ai ai ai ai, ai. forse bisognerebbe cambiare la miniatura Tagli. comunque è così le guerre non portano a nulla le guerre non portano a nulla qua addirittura mi dice che Putin invade l'Ucraina già nel 2021 eh, già nel 2021 che cosa no che cosa è veramente terribile Veramente terribile quello che, che si deve assistere eh, salva mille immagini col nome di vediamo un po vediamo un po vediamo un po non si può scaricare questo archivio eh, vabbè ma allora che me lo fa vedere ecco che mi fa cerca una ecco questo si può questo tagli video perché purtroppo mi rendo conto che l'immagine l'immagine modificare immagine che avevo caricato prima ecco vediamo di mettere di ingrandirla immagine che avevo caricato prima insomma ecco qua ecco fatto adesso mi tocca mi tocca andare un po a cambiare le impostazioni dei, dei dati che ci ho dato prima però vorrei sapere da voi a parte scherzi cosa ne pensate io ho sempre qua a dirvelo non cambia nulla cosa ne pensate Ah, ecco, è cambiata la copertina, sì, meno male perché non si capiva. Non si capiva se no, che cosa allora vediamo un po'. Playlist create perché mi fa vedere quelle create. Mi fa vedere tutte le playlist e poi non, non vedo nulla. allora mi raccomando commentate questo video io adesso qua rilancio rilancio metto il link il link della della lista di riproduzione che poi vi ricordate che c'è stato l'enigma l'enigma pratica l'enigma in pratica insomma della z che tutti in russia stanno portando la maglietta con la z non so se perché hanno paura di essere segnalati o perché si sentono obbligati a appoggiare le truppe russe portando la maglietta con la lettera di zorro perché adesso va di moda essere zorro ma eh, che tristezza eh, veramente che tristezza eh. comunque veramente io mi auguro che finalmente venga la pace si è fatta pace in terra ma adesso vi devo lasciare finalmente ciao ciao e mi raccomando commentate questo video